con Susi Zanardo, docente di antropologia filosofica e filosofia morale dell'Università Europea di Roma. Susi, qual è il concetto di gender da un punto di vista antropologico? Il gender è un concetto molto complicato, molto ambiguo. È una categoria interpretativa del nostro mondo, una metafora del nostro mondo o un sintomo del nostro mondo, ma è anche uno strumento operativo, cioè un modo per introdurre nuovi rapporti sociali. Quindi va osservato con molta attenzione. Ma è metafora di che cosa? Qual è il referente di questa metafora? Allora, da una parte abbiamo l'idea di un'identità fluida, transitoria, frantumata, in cui io posso essere tutto quello che voglio. Un'identità, direi, proteiforme. Un'identità liquida, senza forma. E dall'altra parte una moltiplicazione di possibili legami che però durano un tempo molto limitato. Sono seriali, sono ripetitivi, sono quasi puntuali, ridotti all'istantaneità. Manca il tempo, manca la densità e la qualità affettiva. Come possiamo guardare oggi le differenze nell'altro? Bene. Bene. Allora direi che la risposta che possiamo dare alla, alla cultura del gender è la valorizzazione della differenza sessuale, della differenza antropologica, della differenza di ciascuno di noi. Ma che cos'è la differenza sessuale? È un altro costrutto, è un'altra chiave interpretativa, è un altro strumento di trasformazione del mondo. Qual è il suo contenuto? Beh, che la differenza è un dato, è un'evidenza. È un'evidenza che noi siamo al mondo con un corpo di uomo o con un corpo di donna, quindi questo vuol dire che non tutto può essere costruito, non tutto è illimitato e proteiforme, come spesso viene detto, ma dall'altra parte... Non possiamo neanche dire che esiste un'essenza distillata della donna o dell'uomo per cui tutte le donne devono essere e avere tutte esattamente le stesse qualità, le stesse disposizioni, gli stessi orientamenti, gli stessi stili, no? Perché lo vediamo, siamo molto differenti tra di noi. Quindi ciascuno e ciascuna deve trovare il senso del proprio essere al mondo con un corpo di uomo e con un corpo di donna e lo può fare solo insieme all'altro che è un corpo diverso dal mio. Allora direi innanzitutto questo, accettazione del limite. Umano, che è risorsa, non è una condanna, non è un ostacolo, non è qualcosa che ci abbavaglia, no, al contrario, perché, e qui vorrei usare un'immagine della mistica femminile, perché la mancanza, il mio limite, ciò che mi manca, bene, la mancanza è il mio meglio, perché è il posto vuoto per l'altro, il posto che io lascio vuoto, allestisco per l'altro, quindi privo delle mie provizioni proiezioni, dei miei stereotipi, dei, dei miei luoghi comuni, libero, perché l'altro venga avanti e diventi copartecipe del senso insieme a me, perché possiamo essere assieme il senso ecco, direi che questo mi pare eh, oggi offrirci degli spunti di riflessione che vanno sicuramente fondati, articolati trovati insieme in un dialogo anche con la cultura del genere. perché badate bene, la cultura del genere ci dice guarda che le cose non sono semplici come appaiono, guarda che c'è una stratificazione, una complessificazione che tu non puoi liquidare dicendo semplicemente che non c'è, se c'è un disagio, se c'è un sintomo, tu lo devi leggere e interpretare il sintomo non puoi incattivirti contro il sintomo, ma devi cercare di vedere che cosa posso fare io per uscire, per esempio, da una situazione di fluidità che può portare un inghiottimento nel vuoto del senso. Ecco, quindi direi confrontiamoci, parliamone in maniera rigorosa e serena.